Che bello. Bentornati su Officina del Pilota. Oggi Subaru BRZ blu con i cerchi oro. Proprio come piace a me. Buona visione.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 Ragazzi sono con Andrea il proprietario di questa BRZ rezzata bellissima Sapete che c'è anche la Toyota però lui ha preso la Subaru che eh, per quanto maschio. mi riguarda è un po' più magia Andrea questa macchina ha un baricentro molto basso Ha la trazione posteriore sì. e un bilanciamento dei pesi 50 e 50 Quindi sulla carta è uno spettacolo da guidare Eh sì Che ne dici? Eh io mi ci diverto da, da morire cioè me la so cucita addosso Io pure Ci giri in pista con questa macchina mi sì, dicevi? Ci faccio tutto Dalla gira in montagna alla pista È una daily che va in pista Sì Il volante è perfetto È diretto Veramente Sto andando un po' troppo alle grotto per essere la prima volta che la guido. Eh, <ride> eh sì. Però te lo chiama proprio. Limitatore quanti giri è? 7500 giri. Immagino come la guidi tu. E come la conosci tu nessun altro. Ovviamente i proprietari delle auto beh, sì, questo no. fanno. Impari a conoscerla. Anche perché è una trazione posteriore entri level, cioè ti insegna a guidare una trazione posteriore. Certo. Perché è molto graduale, sulle curve non parte mai troppo, eh, che non riesce a riprenderla. Perché eh. è un aspirato questo. È sincera, molto sincera. Questa è la tua prima trazione posteriore? Sì, sì, la mia prima trazione posteriore. Sempre stato patito, ma non ho mai avuto la possibilità e. Ho preso questa qua e me ne sono innamorato È perfetta per cominciare con la trazione posteriore, sì. essendo l'erogazione molto lineare. Sì. E quando è la prima volta che sei andato di traverso con questa? Dove è successo? In pista? No. <ride> in pista ancora non ci andavo subito. Eh beh, diciamo che mi sono trovato uno spazio abbastanza grande e mi sono divertito. Ok, ok, giusto. Sotto sterzo inesistente su questa. No, non so cos'è. realizzata in salita. Da che panorama. Eh, yeah, quel posto. la mano e io non ce l'ho presa assolutamente capisci il potenziale stanno cominciando a sudare le mani Andrea uh, che bella ragazzi però c'è un problema non va ecco se proprio dovessimo trovarle un difetto Andrea potrebbe avere qualche cavallo in più ma no questa è proprio la BRZ è proprio la GT86 non va. Potrebbe avere qualche cavallo in più Forse questa qui Sì perché il telaio reggerebbe molti più cavalli Sì ma sicuramente Guarda Questa esce con 200 cavalli Che poi in realtà non so mai non 200 Non so proprio 200 Sono diciamo rullati 180 di serie Addirittura 20 in meno le dà Sì A ah, caspita Però è davvero potenziale che si può stirupare. ragazzi è un momento un pochino delicato per me eh, come sapete ho sempre raccontato eh, le storie che vedete sul canale con estrema sincerità senza filtri nude e crude quello che dico quello che penso dico però in questo caso faccio un po più fatica perché so quanto è eh, innamorato Andrea il proprietario del BRZ della sua macchina e quanto delicate siano queste situazioni io rispetto moltissimo anzi ringrazio Andrea per avermi concesso l'opportunità di guidare la macchina che trovo una macchina splendida in tutto e per tutto 99% macchina assurda però gli manca un po' quella spinta che penso che già molti di voi sapranno magari anche lui, lui ci si diverte moltissimo eh, però io è giusto che ora dica quello che penso e quindi Andrea io ti chiedo di non volermene ho passato una giornata splendida con te e spero di rivederti presto un abbraccio cioè, no, nel senso, mo vi dico che... che pezzo? No, qua Azione! Quando è uscita eravamo tutti molto entusiasti, molto curiosi Baricentro basso, motore boxer, cilindri contrapposti quindi che cosa vuol dire? Che il baricentro della macchina si abbassa, posizione di guida perfetta bilanciamento dei pesi 50 50, trazione posteriore, cambio meccanico a 6 marce, rapporti corti, sterzo diretto, poco peso, differenziale autobloccante di serie, quindi sulla carta prometteva davvero bene, bella nelle linee, giapponese, poi blu con questi cerchi oro che te lo dico a fare, innesti corti croccanti che ti danno gusto, non costava neanche tanto, giapponese, quindi abbiamo detto tutti... E lei, poi vabbè, questa è stata fatta insieme alla Toyota, la GT86, sono le stesse macchine però una è Toyota, una è Subaru Questa cosa non ho mai capito, vabbè, perché? Si guida bene, lo sterzo è diretto, mi piace, però c'è un problema raga, c'è un problema È un cocktail perfetto per divertirsi, ma tanti di noi storcono il naso Ex proprietari, amici miei che l'hanno posseduta, mi hanno detto tutti la stessa cosa io la guido un paio di volte in città ma non ci faccio caso c'era traffico la porto in montagna e scopro che questa macchina non va non va quanto pesa? 1300 kg? 200 cavalli? non va bella quanto ti pare? è una macchina che ha un telaio che ti permette di andare molto più forte almeno a 250 cavalli ci potevano arrivare tanto il superbollo lo paghi oltre i 250 vabbè è una teoria mia, in ogni caso è come una gran bella figa, proprio bella in tutto, occhi, capelli, mani, gambe, seno, culo, una figa, però quando te la porti a letto è un tronco, è un po' così, ci vediamo nel prossimo episodio, ciao!